Salve, sono Toti Costanza e come promesso nel video precedente, eh, adesso entrerò nel dettaglio per stanare i truffatori seriali che come al solito vendono auto state contraffatte. Nello specifico, come promesso nel video precedente, oggi ci occuperemo della truffa al contachilometri. In questo video analizzeremo l'importanza dei valori chilometrici, poi i sistemi software che utilizzano i truffatori per scalare il contachilometri i sistemi cartacei che usano i truffatori dei contachilometri per ingannarti e i sistemi che usano eh, per eh, ingannare i computer e i server della casa madre e i sistemi che usano i truffatori del contachilometri per ingannare i computer e i server della motorizzazione, del, dello Stato della motorizzazione civile e poi il sistema definitivo come smascherare il truffatore che scala il contachilometri e soprattutto la cosa credo più utile come fare, eh, per, eh, come fare ad avere tutto in regola per chiedere subito un risarcimento per la truffa subita. Quindi adesso partiamo subito con l'analisi dell'importanza dei valori chilometrici. In Italia i chilometri effettivi sono un parametro fondamentale nel calcolo del valore dell'auto. In realtà ti dico, ascoltami bene, che è un parametro incompleto perché non tiene conto di tanti parametri e soprattutto non tiene conto della velocità media di percorrenza. Per fare un, esame, un esempio chiaro e immediato supponi di valutare due auto, no? eh, la prima quella di un rappresentante no? che viaggia in sesta marcia per tre ore a 130 km/h in autostrada, giusto? la seconda quella del pendolare che viaggia sulla tangenziale, bestemmiano, in terza marcia e impiega ancora una volta tre ore per dire no per andare eh, dal punto A al punto B e regarsi in ufficio tra coda e semafori e percorrere 30 km, cioè 3 ore 30 km. Il primo, cioè il rappresentante, avrà percorso, come dicevo, in 3 ore in autostrada per 130 km/h 390 km/h, invece il secondo in 3 ore di coda appena 30. Capisci perché il parametro è incompleto? In realtà per avere un parametro esatto scientifico le auto dovrebbero avere oltre al contachilometri come si dice anche un conta ore, come quello utilizzato sui mezzi da cantiere, sugli aeroplani. No? La valutazione ponderata di entrambi i valori ci potrebbe dire ehm, di più sullo stato effettivo del nostro mezzo. Altri parametri da tenere in considerazione ovviamente sono la geolocalizzazione. Questo perché è una cosa avere un'auto usata che ha percorso i suoi chilometri nelle vellutate strade del nord, altra cosa invece è valutare un'auto che ha percorso i suoi chilometri nelle regge trazzere siciliane. <ride> eh, credi che è molto diverso, è giusto. Purtroppo in Italia la tecnica della valutazione professionale vale poco anche perché addirittura anche una famosa università no? ha prodotto degli algoritmi di valutazione basandosi sui chilometri. La vera battaglia è condotta nella mente dei consumatori che, che giudica le auto in base ai chilometri. No? Quella è la vera battaglia. E, indovina, i truffatori, i furbetti del contachilometri lo sanno ed è proprio per questo che ormai da tempo no? hanno iniziato ad aprire una battaglia scalare che era veramente la fine del mondo. Ora parliamo dei software e degli hardware che vengono invece utilizzati per scalare il contachilometri. Bene, queste, queste tecnologie sono sempre più efficaci. Queste immagini, okay? In queste immagini potete visualizzare gli strumenti che vengono utilizzati in questo momento. Questi strumenti collegati alla presa di diagnosi consentono ehm, le auto eh, a sc cioè scalano con estrema facilità i chilometri Ovviamente non farò alcuna pubblicità ai sistemi che sono presenti su internet perché, come dire, potrei favorire i truffatori, no? Quindi scordatevelo. Però, attenzione, voglio che una cosa sia chiara. Oggi è diffusa la falsa convinzione che, se porti l'auto a fare la diagnosi con i sistemi informatici, rilevano la truffa ti dico subito che eh, se anche tu hai questa convinzione la colpa non è di certo tua ma di chi oggi continua in a trasmetterla. è vero tutto l'opposto cioè i sistemi di diagnosi eh, ai sistemi di diagnosi vengono addirittura nascoste le truffe questo succede perché eh, chi fa i software per le diagnosi e chi fa i software per le riparazioni di quante chilometri spesso condividono le informazioni e, adesso ti spiego perché esiste questa falsa credenza questa credenza diffusa che ti fa credere che i computer dei meccanici si accorgono dei chilometri scalati no ci sono tre principali categorie di eventi che succedono alla tua auto e che vengono registrati nella tua centralina cioè nella centralina della tua auto il primo è l'azzeramento del service dei tagliandi cioè ogni volta che la tua auto ti dice che ti devi eh, regare al, a fare il tagliando dal tuo meccanico si accende sul cruscotto no? l'icona della chiave inglese la tua centralina che cosa fa? in pacchetta salva eh, un file dentro una cartella specifica che indica eh, la data di accensione della spia e i chilometri che in questo momento stai percorrendo Secondo evento, la rigenerazione del filtro, filtro antiparticolato, soprattutto in avventura di diesel. Cioè una volta che la tua auto ti avvisa che il filtro antiparticolato sia intasato e viene avviata la procedura di autopulizia, anche in questo caso la tua centralina salva un file dentro una cartella che indica la data di accensione della spia e i chilometri. Terzo evento, terzo la, la sporadica accensione della spia di un sensore che temporaneamente si guasta di un incidente o qualcosa. Anche in questo caso la centralina salva un file dentro una cartella che indica la data di accensione della spia e i chilometri o l'apertura di qualche airbag. Ecco svelato il mistero. La vecchia credenza che una buona diagnosi si accorgeva della truffa era data dal fatto che eh, i, tecnici, cioè il tuo meccanico, cioè i tecnici che azzeravano il contachilometri non potevano azzerare o riscrivere queste benedette cartelle. Il vostro meccanico di fiducia cosa faceva? Si collegava alla diagnosi, apriva le cartelle, notava che i chilometri registrati eh, erano eh, diversi, erano inferiori a quelli dichiarati dal contachilometri e certificavano la truffa, Ti dicevano bene questa macchina è i chilometri scalati. Oggi invece chi schilometra le auto? Può aprire le cartelle come se fossero cartelle qualsiasi di un computer e può riscrivere e modificare e scrivere tutto ciò che vuole. Quindi oggi il meccanico che entra nella centralina col suo computer, credimi, non si accorge di nulla. Ora invece parliamo delle, delle truffe basate sulle carte. Cioè il truffatore seriale, cioè quello che ha una certa esperienza. Sa benissimo che non basta scaricare il contachilometri ed è proprio per questo che deve sistemare tutto il corredo no? per una truffa completa. Quindi controlla tutto ciò che è presente di cartaceo nella vettura e lo elimina. Principalmente i supporti cartacei che possono essere presenti nell'auto schilometrata sono eh, due. Okay? Il primo supporto cartaceo è il cartellino dell'olio motore che una volta si attaccava nella no? parte interna degli sportelli. Ancora qualcuno della vecchia scuola lo fa, eh? Il truffatore, eh, come si dice, si ricorda di questo sans, Indovinate, Ne stampa una fasullo e ve la piccica, in evidenza, proprio a portata di occhio, no? E eh, ovviamente fasullo, no? Il secondo, invece, certificato cartaceo, è il libretto dei tagliandi, timbrato dall'officina, no? Il truffatore trova quello originale, lo distrugge, e ne riscrive uno nuovo, su internet, vedete? Eh? Se ne trovano già di timbrati, senza chilometri segnati. Cioè, quello che vedi in foto è disponibile su un sito online, non ti dico ovviamente il sito, no? quindi quando il truffatore compra un'auto da schilometrare, compra pure il libretto taglianti timbrato per riscrivere con i chilometri falsi, ed è bello tranquillo il gioco è fatto adesso come promesso affrontiamo come il truffatore seriale agire il problema dei chilometri registrati nel server della casa madre oggi quando ti rechi a fare un tagliando oppure con qualsiasi intervento di garanzia o di riparazione nelle officine ufficiali il dato chilometrico viene rilevato e inserito nel server centrale della casa madre in questo caso il truffatore ha poco da fare no? Se il cliente si reca in assistenza, verifica, i chilometri registrati sono sul server della casa madre, no? sono diversi da quelli segnati, ehm, basta credimi quello, no? si fa stampare il file e su quello puoi, puoi impiantare la causa. Sarebbe facile, è bellissimo e in alcuni casi funziona. Peccato che questo lo sanno anche i truffatori e quindi indovinate cosa fanno comprano le auto fortemente chilometrate dai noleggi a lungo termine che hanno come partner officine generiche le officine generiche non si collegano ai server della casa madre per registrare gli interventi no? e questo succede perché le officine generiche ovviamente non sono ufficiali e quindi non hanno accesso ai server della casa madre chiaro? il truffatore seriale che compra tante auto in genere è molto amico dei piazzaristi che gli vendono le auto ed è proprio per questo, cioè, quando, eh, che comprano solo quando l'auto, guarda, non ha avuto interventi di qualche tipo registrati sui server. I truffatori comprano se il telaio è pulito, cioè pazze, lo chiamano pulito, lo chiamano così. Questo significa che dei chilometri effettivi, non ne frega nulla loro vogliono solo sapere se l'auto è registrata sui server e basta poi ci pensano loro quindi il passo successivo sarà secondo voi quale prima scalano il contachilometri no? secondo riscrivono il libretto tagliandi terzo aprite bene le orecchie perché adesso arriva il bello vanno a fare un tagliando su una concessionaria ufficiale che certifica Poi ciò che vede per la prima volta cioè i chilometri fasulli hanno tanto di certificato, quindi la morale è che se stai eh, contattando un'auto usata che sembra seminuova, no? e il truffatore ti dice io le mie auto le do tutte tagliando dalla concessionaria ufficiale, bene stai molto attento, questo potrebbe non essere proprio Babbo Natale animato da buoni propositi che ti regala un tagliando ufficiale prima che ti vende l'auto, è giusto? ma potrebbe essere qualcuno che se tutte le vetture sta applicando, come si dice, la cura dimagrante chilometrica. Per quanto riguarda invece il server della motorizzazione, la cosa è ancora più semplice. No? Dopo aver scalato il contachilometri, il truffatore eh, come si dice, fa pure un passaggio nell'officina convenzionata per registrare, come si dice, la venuta a revisione e i chilometri nei portali della motorizzazione sono belli che certificati è il gioco è fatto come vedi la lotta al tarocco è sempre e costantemente in evoluzione perché i sistemi sono in evoluzione andarci dietro credimi è quasi una battaglia impossibile la battaglia si vince proprio se va condotta su altri campi adesso fai attenzione perché come promesso ti do le tre strategie per stranare, per stranare i truffatori. La prima strategia è quella di pretendere per iscritto in tutti i documenti la targa e i chilometri corretti, quelli che dichiara lui. Ovviamente intendo preventivo, finanziamento, eventuale assicurazione, soprattutto garanzia stessa e soprattutto in fattura, okay? che è quella che attesta l'acquisto. Seconda strategia, chiedi le fatture dei tagliandi precedentemente eseguiti. Non attenzione il libretto dei tagliandi. Perché, come già abbiamo visto, è carta, cioè proprio straccia, non serve, non serve a niente, ma le fatture che l'officina ha eseguito negli anni. Spesso a volte non sono documenti presenti, no? Eh, chi si chiama, non serve le fatture. In questo caso fatti dare una copia al libretto dagli anni e chiama tu l'officina che ha timbrato per farti anticipare dall'officina le fatture. Il commerciante onesto, credimi, sarà felice di fornirti nella massima trasparenza tutto ciò che chiederai sarà orgoglioso di poter dimostrare di avere tutte le carte in regola, il disonesto invece farà l'offeso e per tua, forse sì, per tua fortuna ti manderà a quel paese. La terza strategia, la tecnologia, ci viene in aiuto quasi gratis. Hai presente che di spada ferisce, di spada perisce? Se vuoi fare un'indagine senza chiedere nulla al commerciante e avere a disposizione una cosa necessaria e indispensabile, no? la targa della vettura che vuoi comprare. Con la targa fai una cosa fondamentale, apri bene le orecchie, eh? vai in un'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche ufficiale, cioè col collegamento telematico magari, e chiedi di eseguire su quella targa una visura storica attenzione, non ho detto di accontentarti per risparmiare di una visura normale ma devi eseguire una visura storica sulla targa la visura storica ti avrà un costo di 20 euro, tanto l'auto e la truffa ti costa di più no? ti indica il nome e il cognome del proprietario attuale e di tutti i precedenti proprietari no? i vantaggi sono principalmente tre, il primo vantaggio, è sai chi ti sta vendendo l'auto sei il vero proprietario oppure è un terzista no ti ricordo che nel video precedente ti ho detto che tu puoi recuperare solo dai titolari di partita iva ok se il salonista ti dice che sta vendendo a nome per conto di un cliente terzo no cioè ah, ce l'ho qua in conto vendita lui deve avere una procura a vendere registrata da un notaio altrimenti scordati della rivalsa ok secondo vantaggio Puoi verificare se la vettura è sotto forma a fermo amministrativo. Sembra pazzesco, ma le vetture sottoposte a fermo amministrativo, pazzesco, solo in Italia una cosa del genere, possono essere vendute. E il fermo amministrativo, il debito del vecchio, passa al nuovo proprietario. Cioè hai un'auto che non può circolare. Terzo vantaggio, che poi è quello che ti interessa per la tua indagine, hai tutti i nomi e i cognomi dei precedenti proprietari quello che devi fare devi solamente inserire sui social questi nomi e verificare se hanno un profilo hm? eh, possibilmente un profilo facebook oppure un profilo linkedin oppure un profilo instagram oggi spesse volte non serve credimi neanche contattarli basta vedere le foto nelle loro bacheche e sai perché? questo succede perché noi sui social diciamo tutto e fotografiamo tutto e spesso lo rendiamo per giunta disponibile a tutto il mondo di internet no? collegati e dillo a tutti basta scorrere nelle stagioni no? è particolarmente freddo particolarmente caldo e per vedere spuntare come i funghi no? i contachilometri con la temperatura e spesso con un po' di fortuna no? puoi trovare anche oltre alla temperatura pure i chilometri in questo caso è il massimo perché hai l'auto il titolare il giorno il chilometraggio c'è cioè neanche il 007 se poi puoi fare eh, pure il passaggio, lo puoi pure contattare, no? Se hai visto eh, il contachilometri della, della tua auto che vorresti comprare e gli puoi dire, cioè, sai ho visto la tua auto che aveva 191.000 km no, tipo questa foto qua no, che avete visto prima Gioca è fatto, con 20 euro hai smascherato il lavoro certosino e costoso che il truffatore aveva fatto nell'auto che voleva venderti Ultimo argomento da trattare, come fare ad ottenere un risarcimento? Come ti ho detto nel video precedente, se hai comprato l'auto intestata a un professionista del settore, perché tanto sei truffatore, credimi, tutto lo puoi chiamare meno che professionista. Ok? E puoi fargli causa. Se hai comprato l'auto da un vero privato, devi fargli causa ma ti dura non so quanto. Se hai comprato da un falso privato che vende decine di auto a nero, lascia perdere, fai prima a fartene una ragione, ok? Nel primo caso, cioè se hai comprato l'auto da questo famoso super professionista, dal punto di vista del codice civile, il contachilometri alterato significa che lui ti ha venduto una cosa per un'altra. Una cosa per un'altra. E poco importa se la manomissione è opera del venditore o di terzi, o che il veicolo fosse nella disponibilità, cioè sia stato scalato prima che il venditore l'avesse avuto, questo succede perché la legge, per la legge il venditore deve verificare ciò che vende applicata la dovuta diligenza professionale, come puntualmente è anche confermato in tutte le cose, in tutta l'antitrust, in materia anche sentenza. ed è proprio per questo che in questo video è anche consigliato alla visione, a tutti i miei colleghi onesti, perché anche loro potrebbero incorrere nella, nella truffa quando permutano un'auto usata. La responsabilità del venditore può riguardare tre principali aspetti. Il primo, il più grave in assoluto, è l'aspetto penale per frode in commercio e truffa. Questo lo puoi ottenere solo ovviamente se lo quereli. Ovviamente tu devi raccogliere, no? come ti ho detto, ti ho appena descritto tutte le prove per poter riuscire a dimostrare con la consulenza necessaria e indispensabile di un legale che la manipolazione dei chilometri, il contachilometri è avvenuta dopo la presa in carico del veicolo dalla parte del venditore, cioè che è stato proprio lui, no? su specifica disposizione, a farlo. La responsabilità può essere anche contrattuale per avere venduto una cosa per un'altra e questo succede anche se il venditore è onestissimo e non ne sapeva veramente nulla, no? Eh, questo viene denunciato per pratica scorretta. Eh, le tre responsabilità eh, sono come si dice concomitanti, cioè il venditore può essere chiamato a rispondere di tutte e tre e sono veramente, credimi, problemi. 6. Quindi riepilogando, ok? Come promesso oggi in questo video ci siamo occupati della truffa al contachilometri. In questo video abbiamo visto, abbiamo analizzato l'importanza dei valori chilometrici, abbiamo analizzato i sistemi software che utilizzano per scalare il contachilometri, abbiamo, abbiamo analizzato il sistema eh, che utilizzano per fare le truffe cartacee no? i cartellini piuttosto che i libretti abbiamo analizzato il sistema eh, di truffa nei server della casa madre no? ti ricordi? Certificano ai abbiamo analizzato il sistema di truffa sulla motorizzazione e poi abbiamo svelato il sistema definitivo come smascherare il truffatore e infine abbiamo accennato come abbiamo accennato perché poi è materia eh, legale come fare ad avere un risarcimento nel prossimo video come promesso andremo a fondo e ti svelerò come tutti i truffatori camuffano i danni alla carrozzeria che ovviamente non ti fanno vedere sono nascosti nelle autosate che vendono e soprattutto come fare a, a smascherarli uno per uno ti ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qui e ti do l'appuntamento al prossimo video se ti va copia e incolla il link e condividilo nei social magari ce la facciamo ad informare proprio tutti alla prossima